Salve a tutti e bentornati in questo momento ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi altri contenuti simili a questi innanzitutto cosa sono i cookie? Eh, i cookie non sono altro che una memorizzazione su un sito ad esempio memorizza la password, memorizza la navigazione quindi i cookie non sono pericolosi no, non sono pericolosi ci permettono di navigare in un modo più semplificato ok in un modo più semplice per esempio io quando voglio aggiungere il mio account fare il login c'è la password che è salvata ok salva la password su google account quindi su google per esempio un altro sito e lì è la stessa cosa metti le mail ti salva da solo quindi ci sono persone che vogliono attivare e disabilitare questi cookie ok quindi in questa breve guida vi spiego come abilitare e disabilitare i cookie Innanzitutto in descrizione vi ho lasciato un link che vi porterà su quella scheda del vostro account Google per accettare tutti i cookie, accettare solamente gran parte dei cookie. Quindi uh, andate qui su questa, questo, questa scheda, blocca cookie di terze parti, accetta tutti i cookie, blocca cookie di terze parti nella modalità di navigazione in incognito. Io ho bloccato tutti, ok? ho bloccato tutti, fatelo pure voi. Quindi blocca tutti i cookie che non è consigliato, ma vabbè. Quindi eh, ragazzi, questa era una breve guida su come disabilitare abilitare questi cookie su la uh, privacy e sicurezza del vostro account Google perché veramente ci sono sempre sempre migliaia di nuovi utenti ogni giorno che uh, cominciano ad usare il loro primo PC, quindi devono anche capire come funzionano queste cose, ok? Quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi, e, e spero tanto di esservi uh, stato d'aiuto, e niente, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!